Esiste un silenzio che affiora solo quando sei assolutamente libero da qualsiasi controllo. Discende in te, pertanto devi ricordare che attraverso il tuo controllo non farai che distrarre la tua energia. La mente è un ferreo dittatore che tenta di controllare ogni cosa e se non riesce a controllare qualcosa lo nega, dirà che non esiste prima di andare a dormire ogni sera fa questa meditazione siediti semplicemente sul letto spegni le luci e accertati di aver concluso tutto ciò che volevi fare perché dopo questa meditazione dovrai andare solo a dormire al termine non devi fare assolutamente nulla colui che agisce non deve subentrare minimamente dovrai semplicemente rilassarti e sprofondare nel sonno, poiché di fatto il sonno sopraggiungerà e non è qualcosa che puoi controllare. Nel sonno esiste una qualità che è in pratica simile alla meditazione il silenzio, immergendosi in esso, giunge semplicemente. Ecco perché molte persone soffrono di insonnia, tentano di conquistare perfino il sonno, da qui, Nasce il problema, non è qualcosa che puoi gestire o amministrare, puoi semplicemente aspettare, puoi solo essere in uno stato d'animo rilassato e ricettivo, dunque dopo questa meditazione devi semplicemente rilassarti e andare a dormire, e così la meditazione continuerà a fluire dentro di te, per tutta la notte questa vibrazione sarà presente. Al mattino, quando aprirai gli occhi, sentirai di aver dormito in modo totalmente diverso. Esisterà un cambiamento qualitativo. Quello non era soltanto sonno. Era presente qualcos'altro, ben più profondo del sonno. Sei stato inondato da qualcosa. Qualcosa che non riesci a definire. Qualcosa di ignoto. La tecnica è semplicissima. Siediti sul letto. Rilassa il corpo e chiudi gli occhi, immagina di esserti perso in una regione montuosa, la notte è buia, in cielo non c'è neppure uno spicchio di luna e il cielo stesso è oscurato da nuvole nere, non puoi neppure vedere una stella, il buio è assoluto, non sei neppure in grado di vedere la tua mano, sei perso tra quelle montagne, ed è difficilissimo trovare la strada. Il pericolo ti sovrasta. A ogni istante puoi cadere in un burrone, precipitare in un abisso, dove scomparirai per sempre. Pertanto ti muovi a tentoni, con estrema cautela. Sei totalmente allerta, poiché il pericolo è estremo, e quando il pericolo è così grande, si deve stare molto attenti questo immaginare una notte buia e una regione montuosa serve solo a creare una situazione di estremo pericolo, a quel punto sarai in uno stato di allerta altissimo e se cadesse un solo spillo lo sentiresti ed ecco che all'improvviso ti ritrovi sull'orlo di un precipizio, senti che adesso di fronte a te non esiste alcun sentiero e non riesci a stabilire quanto sia profondo quell'abisso, quindi prendi una pietra e la getti in quel vuoto abissale. Aspetta e ascolta. Attendi l'eco di quella pietra che colpisce una roccia. Continua ad ascoltare, continua ad ascoltare, continua ad ascoltare, ma quel suono non arriva. E il tuo semplice restare in ascolto, fa sorgere dentro di te un'immensa paura e con quella paura ovviamente la tua consapevolezza diventa una fiamma, lascia che tutto questo prenda forma nella tua immaginazione, getta una pietra e aspetta, continua ad ascoltare ad ascoltare, tu aspetti con un anelito nel cuore ma non giunge alcun suono e il silenzio è assoluto, in quel silenzio cadrai addormentato, in quel silenzio, privo di qualsiasi suono, addormenta.